Ciao a tutti ragazzi, bentornati e benvenuti nel mio canale, sono Daniele oggi voglio parlare con voi di una cosa molto importante di ebay, la strategia che io utilizzo per tenere alto il traffico e le vendite nel lavoro giornaliero quindi resta qui e se vendi su ebay non ti perdere questo video ragazzi eccoci qua di nuovo con un nuovo video so che non sono molto presente però come vi ho detto questo è il quarto trimestre dell'anno e quindi c'è molto più lavoro non sono molto più presente ma ho in serbo un piano è uno sviluppo ben preciso per YouTube per il 2022, quindi se ancora non l'hai fatto, iscrivetevi a questo canale. Sono Daniele, parlo di dropshipping sui marketplace tipo eBay, Walmart, New Egg, Facebook Marketplace e sono l'unico in Italia che ti spiegherà come fare dropshipping sui marketplace. Tornando al discorso di oggi, ragazzi, voglio spiegarvi una strategia per tenere alto il traffico. Perché, ehm, quello che molti venditori notano su eBay, okay? sia che tu faccia dropshipping, sia che tu venda diciamo, prodotti casalinghi, che è a casa, o nel magazzino normale, ci sono ovviamente eh, dei cali di traffico e si va a vedere un calo di traffico o di vendite comunque giornaliero, eh, quindi, ogni settimana si vende sempre di meno. E oggi voglio chiarire con voi il perché accade, come risolverlo e soprattutto come stare sempre in top alle ricerche e avere sempre il massimo delle vendite possibili. Innanzitutto, eh, quello che sto andando a spiegarvi si attua maggiormente nei negozi a grande numero di oggetti. ok? Se mi conosci o se hai comprato il mio corso, sai che ho un corso su dropshipping su ebay, dropshippingkilometri0.com, trovi il link in descrizione, sai che a me piace lavorare principalmente con un grosso numero di oggetti, ok? Eh, questo per diversi motivi, per la serie dei grandi numeri, ne ho parlato nel canale, ne ho parlato in inglese, ne ho parlato un sacco, provate a vedere i miei vecchi video, vai sulla, eh, sulla playlist di youtube, vai sulla playlist di ebay, dropshipping ebay, il problema è che quando si lavora con i grandi numeri poi si va a vedere un calo costante nelle vendite. Mm, venderai sempre ma ovviamente vendrai mm, un po' di meno ogni periodo che passa. Ora cosa succede? Eh, dobbiamo prima capire come funziona l'algoritmo di ebay perché l'algoritmo di ebay funziona a rotazione. Oltre ovviamente al, all'ottimizzare i titoli e le descrizioni per i risultati di ricerca e tutti questi lavori, eBay ha alla base una sorta di rotazione tra venditori. Questo perché, perché su eBay la, la frontiera di entrata su eBay, almeno fino a un po' di tempo fa, era molto semplice. Eh, quindi questo ha attirato tantissimi negli anni venditori sia amatoriali sia professionisti, sia aziende sia truffatori, qualsiasi tipo di venditori sono stati attratti dai bei, ok? Perché fondamentalmente basta registrarsi e mettere in vendita senza nessun tipo di verifica senza nessun requisito particolare ora, essendoci questa quantità enorme di persone ci sono anche una quantità enorme di persone che vendono le stesse cose okay? se voi cercate un orologio su ebay questo stesso orologio trovate 50 annunci e lo stesso orologio okay? anche più o meno con prezzi simili eh, poi c'è quello più ottimizzato, quello meno ottimizzato ok, ma la base, il principio è questo quindi cosa accade? accade che ovviamente eh, ebay va a fare una rotazione tra venditori e va a utilizzare centinaia di variabili per mettere un venditore in lista diciamo in toppa come si dice in italiano in cima in cima ai risultati rispetto a un altro venditore ok ehm, ma non è detto che sia in cima oggi lo sarà anche domani e viceversa quindi quello che noi sappiamo possiamo andare a applicare le cose che sappiamo per cercare di essere sempre in cima ai risultati e ora ti spiegherò Qualche variabile molto molto importante che eBay, l'algoritmo di eBay tiene in considerazione per tenerti in cima. Ovviamente il prezzo, ovviamente le immagini, che non vada a ripetere queste cose che già sappiamo, abbiamo trattato tantissimo, vatti a vedere gli altri video, ma andrò a trattare in particolare una strategia che utilizzo, che io andrò a utilizzare in questo esempio per farti capire, un negozio da circa 10.000 articoli perché quando facciamo dropshipping, diciamo, su eBay, 10.000 articoli è la, la cifra massima o comunque la cifra media che si utilizza, che ogni negozio utilizza come numero di articoli perché è giusto compromesso tra costo di istruzione, costo dei software, rientri, profitti e quant'altro. Vabbè, ma questo è un discorso relativo a dropshipping che non fa parte di questo video. Cosa, cosa succede? Noi abbiamo 10.000 articoli, mettiamo 10.000 articoli, ovviamente con un'ottimizzazione basata sulla strategia dei grandi numeri, quindi andremo a ottimizzare dopo che l'articolo vende e non prima. Ma cosa succede? Una volta che abbiamo questi 10.000 articoli, eh, restano 1, 2, 3 mesi, 4 mesi, perché ovviamente eh, non andiamo a mettere 10.000 articoli al giorno. Poi cosa succede? Il traffico andrà a stabilizzarsi. Il problema è che, oltre che il traffico a stabilizzarsi, eBay con, con, comincerà a mettere i tuoi annunci sempre in pagine più basse. Ok, magari l'annuncio la, corretto, il prezzo corretto ti metterà in cima ai risultati di ricerca, ma man mano ti abbasserà di ranking. Okay? Quindi le vendite saranno o costanti o leggermente in declino. Il nostro punto, quello che vogliamo fare noi ragazzi, è aumentare le vendite, ok? Perché il nostro scopo delle vendite è aumentarle, non ci interessa tenerle standard, eh, stabilizzate, non ci interessa che scendano, ma ci interessa che salgano, ok? Cosa andiamo a fare? Ecco quello che faccio io in un negozio di 10.000 articoli, oltre ovviamente alle varie ottimizzazioni. Quello che faccio io è innanzitutto prendo i numeri del mese, cioè quanti giorni ci siano in un mese okay? per facilità di conti mettiamo che tutti i mesi abbiano 30 giorni ora abbiamo detto che io ho 10.000 articoli inseriti cosa vado a fare? quello che vado a fare è io prendo la quantità massima di articoli che ho inseriti nel mio caso 10.000 e la divido per il numero di giorni del mese avrò quindi 333 articoli se avessi 1000 articoli sarebbe 1000 eh, sarebbe 33 se avessi 100 articoli sarebbe 3 se avessi ehm, 30 articoli sarebbe 1 ok. Eh, meno, di, meno di questi articoli poi si va a cambiare strategia si applicano altri, altri diciamo, eh, numeri di giorni e quant'altro quindi io so che ho 333 articoli cosa vado a fare? oggi è giorno 1 ok. per esempio vado io a filtrare nel mio software gestionale anche se hai tutti questi articoli non avrai un software gestionale o anche con i filtri ebay vado a selezionare tutti gli articoli caricati okay, almeno 30 giorni prima quindi se oggi è il primo dicembre andrò a selezionare a tutti gli articoli caricati almeno il primo novembre andrò a escludere tutti gli articoli che hanno avuto almeno una vendita andrò a escludere tutti gli articoli che hanno almeno due persone che li, um, li tengono d'occhio, che li guardano, ok. e andrò a escludere tutti gli articoli ad alte visualizzazioni, se un articolo ha più di 50 visualizzazioni lo escludo da questa lista. Avrò quindi un risultato di articoli caricati a almeno un mese prima con basse visualizzazioni, con nessuno che li guarda, e con nessuna vendita. Ora cosa faccio di questi, questi articoli? Andrò a selezionare 333 articoli di questi e li andrò a eliminare perché sono tutti articoli che non mi portano profitto e che non mi portano nessun tipo di risultato. E difficilmente lo porteranno okay? perché non hanno visualizzazione, non hanno eh, gente che li guarda e non hanno vendite. Le andrò a eliminare dopo che avrò eliminato questi 333 articoli. Ovviamente, ragazzi, questa strategia è anche ottimizzata per la sottoscrizione al negozio eBay Italia 10.000 articoli, eh, ma si applica a qualsiasi iscrizione, come abbiamo detto prima. Basta che fate i corretti calcoli di numero di oggetti. Una volta che andrò a rimuovere questi 333 articoli, andrò a mettere 333 articoli nuovi di categorie che hanno già venduto. Se io nel mio negozio ho per esempio uh, in un mese mille vendite e eh, ho, mil, ho mille vendite quindi suddivise in 420 vendite dalla categoria giocattoli, 400 vendite dalla categoria sport, 200 vendite dalla categoria giardinaggio e 100 vendite dalla categoria make up, io andrò a mettere 333 articoli suddivisi nelle categorie in cui vendo molto di più quindi in questo caso sport e giocattoli quindi andrò a fare magari 165 articoli da, un, da uno e 168 credo che sia dall'altro questo perché io voglio andare a ottimizzare il più possibile le vendite eh, del mio negozio e quindi voglio andare a inserire articoli di categorie che sono sicuro che vendano e che potrebbero vendere noi in futuro. Se voglio ancora di più ottimizzare il mio listing, andrò a selezionare non solo categorie che già vendono, ma andrò a vedere la mia lista di articoli venduti durante il mese scorso, durante il mese passato. E andrò a inserire articoli prettamente simili a quelli che hanno già venduto o che meglio hanno venduto più volte, così da avere più articoli possibili che già hanno venduto, ok? Ora, il secondo giorno, quindi passiamo al giorno 2 dicembre, faccio la stessa cosa, però questa volta i filtri lascio tutti uguali, tranne per il giorno metto articoli caricati massimo entro il giorno 2 novembre, quindi sempre 30 giorni prima, e poi vado a rimettere articoli nuovi, il giorno 3 la stessa cosa, il giorno 4 la stessa cosa, in un paio di mesi i 30 giorni precedenti saranno sempre 333 articoli ok perché avete azionato questo meccanismo fate questo tutti i giorni e il risultato sarà avere 1 ok andiamo a vedere i vantaggi 1 prodotti freschi ogni giorno su ebay ebay premia l'invisibilità eh, chi è attivo, i venditori attivi che mettono articoli e che ebay vuole nuovi articoli continuamente per eh, tenere fresco il marketplace quindi se tu carichi articoli giornalmente ebay ti dà più traffico non solo negli articoli nuovi ma in tutto il tuo negozio anche negli articoli vecchi questo è quello che ci interessa principalmente a noi dare visibilità al nostro negozio, a tutti i nostri articoli quindi inserire nuovi oggetti ci dà più visibilità Punto uno. secondo, andiamo a pulire il nostro negozio tra tutti gli oggetti che non vendono non venderanno sicuramente, quindi non ci portano profitto, ma ci costano: perché oggetti costano, in software, in eh, promozione e quant'altro. Andando, andando a eliminare prodotti con bassa visualizzazione, lasciando quelli più visualizzazione. Andiamo a impattare un'altra variante dell'algoritmo eBay che mostra che abbiamo tutti i prodotti con tante visualizzazioni, con tante vendite, e quindi ci dà sempre più visibilità. Quarto, andiamo a inserire prodotti di categorie che già vendono e articoli che già vendono, o comunque articoli simili, e quindi siamo sicuri che potrebbero vendere. Questi sono quattro punti fondamentali per aumentare le vendite. E vi assicuro che applicando questa strategia a lungo termine, perché ovviamente per il riciclo servono comunque un paio di mesi, in massimo 4-5 mesi applicando giornalmente questa strategia, avete un negozio pieno. Di articoli che vendono e senza articoli che non vendono perché avete già levato tutti gli articoli che non vendono e state tenendo solo articoli che vendono e articoli simili. Questo, ragazzi, può darvi un incremento di vendite fino a 300%. Ovviamente, questa è una strategia poco applicabile da chi non lavora in dropshipping, ma comunque, se avete un magazzino con tanti oggetti, potete eh, utilizzare questa strategia più o meno per cambiare stock e prendere nuovo stock, ma ovviamente si basa principalmente sul dropshipping questa è una delle strategie chiave del mio corso, dropshippingkilometerzero.com, se vi interessa andatelo a vedere. Inoltre, ricordate di iscrivervi e mettere mi piace a questo video, perché presto stanno arrivando tantissime novità. Ho già molto, molto materiale pronto, materiale, pronto, materiale, non solo su eBay, ma anche su molti nuovi marketplace che non conoscete, che in Italia non conosce nessuno, e che forse in tutto il mondo quasi nessuno ve ne parla. Quindi ragazzi, vi aspetto al prossimo video. Grazie per avermi seguito. Ciao!